Trovare le query che indirizzano il traffico verso il tuo sito. Con Google Search Console, scopri quali query di Google hanno generato click-through verso il tuo sito e qual era la tua posizione nei risultati di ricerca. Per ciascuna di tali query, puoi visualizzare anche i dati relativi a singole proprietà e paesi. Ad esempio, puoi visualizzare le query Effettuate dagli utenti in Google Immagini negli Stati Uniti. Che hanno restituito tra i risultati il tuo sito. Puoi visualizzare solo proprietà e paesi per i quali il tuo sito dispone di dati. Diagnosticare potenziali problemi? Ti informiamo se e per quale motivo riscontriamo problemi ad accedere al tuo sito o ad alcune delle sue pagine. Se non riusciamo a eseguire la scansione di una pagina, non possiamo indicizzarla, per cui risolvendo gli errori che ti indichiamo puoi aumentare la tua copertura complessiva. Se alcune delle tue pagine bloccano Media Partners Google, il crawler di AdSense, puoi utilizzare lo strumento di analisi Robot Tips di Google Search Console per provare le modifiche apportate al file e assicurarti che queste consentano l'accesso del crawler. Inoltre, puoi visualizzare a quali pagine stai bloccando l'accesso da parte di altri bot di Google. In questo modo puoi fare delle prove con le modifiche per capire come interferiscono con la scansione del sito,